buonasera e benvenuti in questa nuova parte di lego harry potter siamo al sesto anno ed ora dobbiamo seguire il fantasma giù da questa parte ecco fatto cambiando così le scale dopo aver visto il primo ricordo di silente riguardo voldemort quando andò a prenderlo in orfanotrofio allora andiamo da questa parte ricordo che è presente anche nel film Uh, vediamo un po' se si parlerà di cose extra oltre al film Intanto qui abbiamo i savi occhiali qui no, Non mi ricordo se... no, non si chiamano savi occhiali Si chiamano in un altro modo, ma vabbè Li ho comunque eh, trovati in questo modo Ah sì, mi sarebbero serviti per fare la cosa che ho già fatto nello scorso episodio Ok, niente, allora uh, Cambiamo pure personaggio Beh, Harry si tiene gli occhiali strampalati qui di Luna Ok, non li toglie ad ogni cambio inquadratura Perfetto, quindi Se ci sono degli occhiali strambi in una zona è perché per forza servono in quella zona, non oltre. Vai, proseguiamo. Vediamo un po' dove ci vuole portare questa volta. Lì avevamo già fatto quello che dovevamo fare. Andiamo, andiamo. Vediamo un po'. Ah, qua dovevamo fare ancora roba, eh. Forse qua non ci siamo ancora mai stati, tra l'altro. Dato che ci sono monete blu, dubito che ci siamo stati qui. Ah, qua un bel diffindo. Dai, non, su che lo sai fare. Oh. Eh. Ah, una scatola, perfetto. Portiamola a Dead Vige. Ora so cosa bisogna fare con queste scatole del cavolo. Vai. Così facendo abbiamo sbloccato una sorta di trucco che possiamo comprare con le monetine del gioco. Raccogli i gettoni fantasma sbloccato. Ah, ok, i gettoni fantasma diventano quindi gettoni normali da raccogliere. Non mi sembrano questa grande... Questa grande roba, però vabbè È comunque una cosa in più Ok, preso Oh, vediamo un po' qui dietro cosa c'è Tu uh, sei in difficoltà? Ti serve qualcosa? Ti serve una mano? Oh No, non sembra che non possiamo comunque dargli una mano Beh, allora prendiamoci i soldi dalla panchina Che bella quell'animazione Vediamo se mi dai soldi una volta che arriva a terra, eh? in teoria sì. No, invece no. Ok, come non detto. Proseguiamo. Ecco, questa invece, vedete, mi dà subito i soldi. Allora, poi accendiamo anche la lampada qui. Che è molto più bello con le luci accese, come vedete. È molto, molto più bello questo posto con le luci accese. Ehm, qui c'è qualcosa da fare, a parte distruggere i fiori. Mi sa di no. A ah, qui si possono accendere entrambe queste luci. Se sto tipo magari si deve dare balle, eh. Ecco. Molto molto meglio. Poi vediamo da questa parte se ci sono altre luci da accendere o altre cose che abbiamo mancato. Sembra di no di qui. Andiamo di qua. Come vedete è un gioco molto più oscuro rispetto agli anni 1-4, ma come è normale che sia. Anche Harry Potter stesso diventa molto più oscuro dal quinto anno in avanti. Dalla fine del quarto in realtà in avanti. Ok. Siamo qui fuori. Perfetto, ok. c'eravamo Ce già qui. Allora, qui possiamo scavare con Ermione. Vai. Scava qui. Sì, con gratta non con Ermione. Perfetto. Anche se Ermione potrebbe magari si bere magari bersi una pozione un po' di succo e iniziare a scavare lei, eh. Allora... Devo attaccarlo da qualche parte questo? Sì lì, perfetto Basta fare credo così E, e così E dovremmo saltarci Sì, perfetto Luna Lovegood sbloccato Ottimo Altro personaggio e lei dovrebbe essere una corvo nero Se non ricordo male, no? Luna Ah poi abbiamo ancora gli occhiali Che però abbiamo già utilizzato con Harry per venire qui dove stiamo andando? Esattamente Siamo al sesto anno Non mi viene in mente quale possa essere la missione in questo momento Ah, uh -huh, ok, Harry Regilimens Sì, magari meglio, Harry, eh Grazie Cos'è che vuoi tu? Un mestolo Ok, cerchiamo il mestolo che è qui dentro, evidentemente, sì eh, Dai, prendilo, grazie Vieni. Quindi mi apri la porta Mi dà la chiave eh? Mi dà la chiave O me la apri direttamente No mi dà la chiave Va bene grazie Vai Ole Andiamo E siamo, siamo Ah stiamo andando a Dogsmail Dove vedremo eh, La tipa Che ti bella pattucchierata malissimo Stiamo andando lì allora, vediamo un po' cosa si può colpire qua Possiamo distruggere un bel po' di roba, eh Personaggio dentro il carretto Fred inverno Va bene Poi qui dentro la legna da ardere non c'è niente Ok, e qui sopra non si può ancora fare nulla Però forse c'è qualcosa qui dietro E Infatti Immaginavo Poi, tac Quello non si può colpire, però si può Vingardium leviosare Ok, abbiamo tolto il ghiaccio da questo albero e ora lo possiamo colpire. Oh, altro personaggio, George Inverno. Bene. Abbiamo sbloccato sia Fred che George. Qui possiamo rimettere la neve nel. Ok, ah si, sì, stessa cosa dell'altra volta. Poi possiamo colpire la palla per farla ingrandire, giusto? Sì. E ci dà un botto di monete. Perfetto. Poi qui ci serve un incantesimo per sciogliere il ghiaccio che ancora non abbiamo. Quindi andiamo. Ci sono gli studenti che fanno gli angeli nella neve. E rieccoci ad Oxmade. Sento il rumore di un Wingardium Leviosa. Sono solo io. E di pezzi che devono essere sistemati con il Wingardium Leviosa. Boh. Vediamo eh. Non ho ancora trovato delle missioni Degli oggetti contati da fare Delle missioni secondarie Allora, quello lo possiamo colpire, eh? sì Ok, qui abbiamo le Qui abbiamo di nuovo questa palla di neve E lì abbiamo gli occhiali strampalati Vai, facciamo la palla di neve Perfetto Oh, guarda qua, un'altra monetina blu. Poi possiamo entrare qui, vediamo un po' cosa c'è. Allora, intanto facciamo questo. E questo. Poi, possiamo grattare un po' con... Scavare un po' con grattastinchi, quindi lo faremo. Prima però facciamo questa palla di neve. Prendi un sacco di soldi in questa zona, eh. Davvero tanti, guarda qua. Ok, Ermione. È tutta tua. Vai, scava. Oh, un personaggio. Vediamo. Simus inverno. Ok, e qui ci sarà un altro personaggio allora, no? Magari Dean inverno. Vediamo se ho indovinato. Altro personaggio. Dean inverno. Beccato proprio. Ok. Ok. Proseguiamo allora, andiamo qui sopra e altro Wingardium Leviosa su questo albero E poi si può distruggere, no no no, è via Ok, questo paiolo non è ancora sbloccato, qui non possiamo, ah sì che possiamo salirci Bene, Marietta Edge Combi così, un cuore per non si sa bene quale motivo, però noi ce lo prendiamo. Allora, questo è un altro studente che deve essere liberato dal ghiaccio. Ok, un bel po' di monetine qui dietro. Poi, il livello iniziale immagino, anche se non so se sia un livello vero e proprio. Per adesso però, godiamoci un attimo questo... Questo free roaming qui che sembra riservare un bel po' di sorpresine. Quindi continuiamolo. Tac. Monetine. Un altro personaggio. Calipatil. Sbloccato. Buono. Bene. A questo punto. Strambo occhiali qui. Vediamo un po' dove sono le luci Le lucine azzurre Forse qui Sembrava di aver visto delle lucine azzurre eh? Delle Delle Scintille viola Vediamo eh Qui da te eh? Nope Perché ci sono ogni tanto delle Delle scintille Eh ecco Ah ok ecco dove, era, dove sentivo appunto il rumore dei pezzi Erano invisibili però Ok, un pupazzo di neve. Poi posso distruggerlo? No, però Ok perfetto. Mi ha dato il trucco di questo. Di questo free roaming. Portiamolo a Dead Vige. Ottimo, ottimo. Vai. E cosa mi hai sbloccato? Di preciso, vediamo. Punteggio per due è sbloccato. Questo, questo è molto utile, anzi. Questo è molto, molto utile. Beh, andiamo in questo livello. E vediamo cosa ci aspetta. Eccolo luma Corno, tutto contento. Mentre beve burro birra. Non che ubriaconi. Ok, è un livello, vediamo Sì, è un livello, perfetto, si gode Allora Vediamo un po' cosa si può fare qui Posso colpire questo e Ottenere una tazza Ok, bisogna portare le tazze in giro Perfetto Siamo dei camerieri, di nuovo Allora Vai, tazza qui E una su tre, poi Colpiamo un po' in giro, va? vediamo cosa, cosa si riesce a fare Ok Qui Altra tazza, perfetto Ecco qua Accogliamo le monetine Prendiamo la tazza E portiamola qui Così ne abbiamo già due No, meglio, meglio Ermione. Brava la sedia possiamo distruggerla? No, possiamo solamente farla saltare un po' Per avere un po' di monete Ecco qua Poi prendiamoci queste monete blu Che sono qui proprio in bella vista Sempre se ci riusciamo eh Dai, brava E tac, perfetto Poi Perfetto, altre monete blu Un'altra sedia da colpire Bene così Ok Possiamo colpire anche le candele Il fuoco fa male Perfetto abbiamo capito Posso colpire questo però Si accende almeno Sì almeno si accende Ok anche detto ti ho accesa Qui sopra visto che posso fare un bel vingardium leviosa Sì E anche di qua quello lì non sembra... Ah oh, sì, lo posso fare. Da un po' più dentro, ma lo posso fare qua. Perfetto. Ok. Riesco a colpirlo, grazie. E qui cos'è che abbiamo di preciso? parte monetine nascoste. Andiamo un attimo anche qui sotto. Dice un Wingardium Leviosa da fare, lo sto facendo, ma non ho ben capito cosa, cosa sia qualcosa uh, Vabbè, intanto ci siamo presi un altro po' di monetine Vai dai, prendiamo questo Che è il boccale di birra da dare al signor Lumacorno Quindi noi non possiamo... Ah no, no, ok, eh. dobbiamo metterlo qui, perfetto 3 su 3 E abbiamo ottenuto Poi Il boccale di birra dove lo otteniamo di preciso? Perché è questo che ci serve per andare avanti Forse qui dobbiamo colpire questo Oh, è qua, fatti No, abbiamo colpito la tipa No, no, no, non volevo Allora Cerchiamo questo boccale di birra Da qui? Non credo Tra l'altro siamo già quasi in metà del mago autentico Non è molto lungo questo livello Ah, guarda, c'è il quadro non possiamo interagire col quadro? Davvero? Mmm, strano. Dov'è il nostro boccale di birra? Ah, posso colpire quella... Quella paperella lì, ok. E questa è quella che vuole il quadro, perfetto. Ok, dovrei aver fatto allora, eh. Perché il quadro era l'unica cosa che non riuscivo a capire come com interagirci E dovrei aver fatto Ora lui mi dovrebbe dare qualcosa per il boccale O direttamente il boccale Ok, no, questo, perfetto Per riempire il boccale di birra Va bene E infatti io cercavo di colpire sto coso Ma non andava Ecco fatto, tieni Tutto tuo Uuuuh, come esulta per un boccale di birra doveva proprio voler tanto eh Questa birra Il signor Lomacorno Inviti per la festa? Mi spiace Ron Per te niente <ride> Tieni pat pat sulla testa Ok quindi continua direttamente Alla festa a livello Ed ecco anche Ginny Beh, scena paro paro quella del film. Questa è un po' meno esplicita nel film. Eh? Questa è uguale invece. <ride> Cazzatissimo lumacorno. Non tollera che se studenti flirtino alla sua festa. Non tollera che dei. cos'è? 15 anni, 16 anni? 16 anni forse. Pollerino, Cioè, flertino alla sua festa. Ok, vuole preparare una pozione? Non ho capito esattamente. Però vabbè. Eh, prendiamoci un altro po' di monete e arriviamo al mago autentico. Tanto qui ce n'è solo un bordello, visto. Siamo già praticamente, abbiamo già praticamente fatto, eh. Non c'è molto da fare qui. Il mago autentico è già nostro. Dai. Cosa devo fare con questo? Ah, devo pulire, eh? Vai, ho pulito tutto, vero? Sì. Poi prendiamoci questo. Dai, ce l'ho fatta, no? Non ancora? Ok. Piano forte. Qui dobbiamo usare la protezione della forza, probabilmente. Vai, dammi altri soldi. Brava. Perfetto. Poi. Tac. Dammi altri soldini pure tu. Bene. Anche tu, tu e tu Maga autentico, perfetto Ora possiamo Tirare dritti sul livello Devo colpire sto coso magari No, devo colpire l'umacorno, non credo eh, Devo colpire il quadro Lì sopra, vediamo eh. Quadro Non sembra Oddio Ok, devo colpire quella cosa lì. Va bene comunque. Perfetto, e ora possiamo lavare i piatti. E letteralmente stiamo facendo gli schiavi di Lumacorno. Perfetto. Ok. Un livellino un po' del cavolo questo Posso dirlo Mi sa che pure è finito Ecco Malfoy Cresciuto anche lui eh scendo Una scala nell'armadio svanitore Ma non usava una mela festa comunque non era finita eh. niente noi siamo diventati i camerieri di Numacorno ah non è finito il livello tra l'altro ok vai mettiamo un po' di musica così per avere un po' di copyright no? che fa sempre bene allora macchina fotografica scattate la foto bravi qui possiamo distruggere i boccali ok Oh, la torta. Possiamo colpirla, sì. Eh, devo conoscere la magia nera. Eh. Chissà quando la conoscerò la magia nera. Possiamo distruggere il boccale di quello, no? Allora, da questa parte. Liberiamo. Ginny, credo sia o Ermione, no, Ermione. Totalmente Ermione, credo. Poi questo. Lo possiamo mettere lì. Ah, è il mio è che si vuole nascondere da Cormac, si chiamava il tipo. Ok, noi dobbiamo continuare a, a trovarla. Sei qui dentro? Sì. <ride> ecco. Ma che cosa sta facendo? Ok. Vai, mettiamolo qui. Uno. E due. Perfetto. Ed ora possiamo tirare la roba, giusto? Sì. ecco qua. Iton come è incazzato. Harry Potter che pensa. Pensa, pensa. Mm -hmm. Ok, livello completato, gioco libero sbloccato. Vediamo un po'. Stemma della casa solo uno, ma va bene così. Mago autentico. 100%, ovviamente. Bene tragettoni quasi 100.000 in più niente male niente male quindi due mattoncini d'oro perché non c'era nessuno studente in difficoltà perlomeno non l'abbiamo trovato continua storia eccolo lì l'umacorno. corno oh, vuole Vicius Niente, dobbiamo andare da Vicious, si è cazzato. Dobbiamo andare ad imparare un nuovo incantesimo, finalmente, eh? Is possible? Vai, vediamo. Cosa ci insegna, di preciso? Aguamenti? Sì, aguamenti, finalmente. O scarica la tua bacchetta. E invece... No, mi L'ho fatto. Ma cos'era? Una balla che davra? Incazzatissimo Harry, eh? Ok, allora iniziamo a distruggere un po' tutto. Puoi riempire d'acqua i contenitori verdi trasparenti utilizzando agguamenti. Ok, contenitori verdi trasparenti. Va bene. Allora. Aguamenti. Dov'è? Qui. Ah, posso proprio spegnere gli incendi così. Non è che posso solamente ehm, riempire gli i recipienti. Posso anche proprio usarla come idropompa. Guarda, guarda. Allora fortissimo, fortissimo. Ma che è? Che fa? Arrivo fino in fondo a spegnere l'incendio? No. Peccato. Allora Spegniamo qui Qui E qui Dai però non ci arriva C'era davanti qualcosa Va bene Dai su Perché non lo spegne Serve per forza il contenitore Per spegnere quello Ok Mi sa di sì Mi sa che per quelli Troppo grossi Serve il contenitore Ok Tu cosa vuoi? Cosa fai? Mi dai un botto di monetina e quindi mi stai simpatico Aia Oh Ehi! Cambio personaggio altrimenti lì ci muori Ed ora però posso usare agguamenti no? Per spegnere davvero l'incendio Ok le fiammettine piccole si possono spegnere Enrico muore Vabbè lasciamolo lì Vai Leggi Ermione. Leggi leggi Ok Qua. Mi è dato una conchiglia Questa è esattamente dove la mettiamo La dobbiamo andare a mettere Qui Ok E qui serve aguamente Va bene Intanto Ron che Si fa una bella vacanzina Con la tipa eh Topron. Allora, ah, abbiamo finito? No, non aspetto patron. Non volevo solo, infatti, distruggere un po' di roba. Per vedere se c'era... C'erano altre monetine, altre robe. Infatti, guarda qua quante monete extra che ci hanno dato. Un botto, tra l'altro. Wow. Ah, qui dietro c'era un mattoncino d'oro nascosto. Perfetto. Questo... È stramancabile, eh. E se uno non ci va quasi per sbaglio, non lo becca. Bella è un'armatura, sì. Però, lo posso colpire? Sì, ok. Dai, eh, vediamo se nascondi un personaggio tu. No, non nascondi niente. Peccato. Proseguiamo, allora. Opp e siamo su. Seleziono agguamenti e tieni il punto X per spruzzare acqua Vai Ah giustamente non ho selezionato agguamenti Vai Carichiamo un po' la pompa al quadro va E poi Attiviamogliela Dobbiamo far tutto noi Bella per il quadro Vai Vingardium Leviosa Perfetto e di nuovo agguamenti Allora Prima di tutto però Vingardium Leviosa qui Ok Vingardium Leviosa qui Va bene Un po' di spruzzettini in giro Ecco fatto Distruggiamo un po' di roba Perfetto, vai, agguamenti Ora possiamo annaffiare credo il fiore Si aprirà, sì Perfetto Ed ora che si è aperto Possiamo prendere questa E tirarla giù Qui Perfetto Agguamenti sbloccato Mi manca solo un incantesimo quindi Da imparare Ed è bombarda evidentemente A meno che bombarda sia un potenziamento da comprare Tra l'altro qui volevo fare anche un'altra cosa Volevo liberare quello studente che Mi sa bisogna colpire quella lampada credo no? Invece no Ok Ah non è uno studente tra l'altro è l'armatura non si può colpire. E con l'humus non ci arriviamo lassù, ovviamente. No, niente. Qua ah, però posso fare qualcosa con l'humus. C'è qualcosa qui, eh, che, che luccica. Ah no, era la mia. Era il mio incantesimo. Niente, qua ci serve qualcosa per rompere il vetro. Nel frattempo però usciamo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare qui. Quindi andiamo. Continuiamo ad andare. A ah, qui serve agguamenti? Davvero? Beh, facciamolo. Stiamo bloccando tutto il traffico nel frattempo. Scusate ragazzi, i pompieri hanno bisogno di tempo. Ok, ed ora posso prendere quelle monete se non, me, se non mi balgo. Ok, grazie. E posso passare di qui? Vediamo cosa c'è. Un segretino? Una zona segreta? Ah questa era mica la stanza dei Tassoro No no no Le stanze comuni sono sempre comunque vicino alla nostra eh, Le sale comuni ba Basta spruzzare gli altri Harry. Basta Abbiamo capito che Stare vicino riunione tipo a riunione ti un certo effetto però Basta Abbiamo posto gli altri libri Ah uno su cinque Perfetto Vai, ragnatela, tiriamola via. Così possiamo mettere a posto un altro libro. Dai, eh. Tac, 2 su 5. Poi. E qui? Ok. Mm, devo conoscere la magia nera. Mm. E qua però posso fare così. Ermione tira fuori la gatta. Non in quel senso Ma anche in quel senso Dai ma su via Ma chi se ne frega Allora Mettiamo a posto anche questo libro 3 su 5 Poi Lì bisogna salutare il quadro immagino Qui possiamo far così Rimettiamo a posto una mini libreria Che vedo qui No un carrellino Ok È un luogo in cui mettere a posto altri libri Vai. 4 su 5, ottimo. E manca solo uno. Allora, vai, libreria, leggiamo. Ok. Vediamo un po' cosa ci dà. L'ultimo libro? No, un contenitore di vetro. Con cui non possiamo farci ancora molto però salutiamo hmm. il quadro un secondo ma ah, bisogna essere corvo nero ok se ce l'ha proprio stampato in faccia eh? questo non so a cosa serva esattamente se non a fare gli stupidi in giro va bene si pure è ribaltato Ok, non c'è nient'altro che si può fare qui per adesso, quindi... Niente, usciamo. Ne manca solo uno di libro, mannaggia loro. Vai, proseguiamo. Andiamo ancora vicino al fantasma. Vamos. Ho visto che i livelli, comunque, nel sesto anno sono molto più corti rispetto ai livelli precedenti. Eh, ma... ma di tanto. Ma tra l'altro aspettate, non è che magari possiamo spegnere ora queste lampade... E ottenere quindi... Eh, sì, infatti. Però non si ottiene niente. Perché non si ottiene nulla, vero? No. Allora, è inutile farlo. Però possiamo fare così. E così. Ok. Possiamo anche spruzzare la terra. Vediamo un po' cosa cresce. Ok, un altro fiore. E qui stessa roba? E essenzialmente essendo in due probabilmente si va anche molto più veloce. E Ron sta nel mezzo e non mi fa fare acquamenti. Che stupido Ron. Dai, bisogna essere in due qui, forse, credo. No, ok. Basta far così. Poi c'è un altro di qua, sì. Facciamolo. Ecco fatto Ed infine uno qui Ah tra l'altro anche qui c'è un altro aguamente E sono un botto in giro Ma dove è andato lo schizzo? Però attento smette di schizzare la gente Ok a questo punto qui Riaccendiamo la luce Anche qui E anche qui e qui Poi aguamente di nuovo Vai, annaffiamo anche questa roba. Niente, se la gente ci sta sopra non va. Ok, ed infine questi. Vai. Sì, però colpiscilo per favore. eh. Tu non lo colpisci. Devo stare un po' più lontano. Zero proprio. Quello là ci arriva. Questo no. Da qui magari? Boh. È strana sta cosa, eh. Molto strana. Spostatevi Niente, quello non lo prende. Vabbè, è dai, non me ne frega niente a questo punto. Posso colpirli? Sì. Ok, e mi danno delle monetine, vabbè dai. Niente, niente di che. Andiamo avanti. Andiamo avanti anche di qua. Non c'era niente di particolare da fare. Qui si può fare qualcosa con agguamenti Vediamo eh Teniamolo selezionato E vediamo se c'è qualcosa di particolare da fare e Possiamo saltarci dentro magari eh, E rimanere bloccati vita naturale durante Per me si sì. Vediamo se riusciamo a buggarlo Tipo se facciamo una scaletta da qui Tipo così Aspetta Vai mettilo giù Poi metti tu qui E tu qui dietro dai vieni, sali bravo Ce la fai a venire verso di me però? No, è troppo buggato Vediamo se ce la facciamo ad arrivarci eh Da qui Oppa. No, non entra, peccato Andiamo, tanto poi avrei cambiato personaggio e sarei andato avanti Quindi si sarebbe sbaggato comunque Ora con augmenti posso far crescere questa roba Ok Peccato che ci metta davvero tanto Cioè è noioso perché ci mette tanto Semplicemente Avrebbero dovuto fare che lo colpisci e cresce Cioè non è che devi stare a caricarlo È proprio una cosa stupida e noiosa Ma poi è anche pure carino Che, che creino queste cose No Qui dentro c'è uno studente per me No Ma poi può far crescere i fiori all'infinito No, ti danno comunque poi un po' di monetine Questa cosa non viene distrutta mai Ok Niente, Ti danno un bel po' di monetine a dire il vero Però non mi interessa a questo punto Voglio andare avanti Voglio andare avanti nella storia E nel gioco Tanto al 100% non lo completerò comunque Quindi Tanto vale andare avanti E non soffermarsi su ogni singola cosa